ciao sono luca di mister gadget oggi presento un prodotto molto carino appena lanciato questo di oneplus si chiama oneplus 8t ci sono quattro capisaldi intorno a cui è costruito questo smartphone un display con una diagonale da 6,55 pollici ma soprattutto con refresh rate da 120 Hz. Sulla parte posteriore quattro sensori fotografici in cui gli algoritmi che lavorano sulle immagini sono stati migliorati diciamo, eh, ulteriormente. E poi la ricarica, vi faccio vedere il caricatore USB Type-C, cioè il connettore di ricarica USB Type-C eh, che permette di collegare il caricatore da 65 watt pensate può essere utilizzato anche per i computer ed è uno dei più veloci in assoluto al mondo e poi la performance perché qui si arriva fino a 12 giga di ram fino a 256 giga di memoria interna ma andiamo a vedere i dettagli uno dopo l'altro il display come detto da 6,55 pollici è uno dei dettagli più curati potete eh, calibrare addirittura lo schermo, vedete, con il tipo di colore che preferite, scegliere quale frequenza di aggiornamento utilizzare. Quando scegliete 120, comunque viene utilizzato in modo dinamico e in modo intelligente, quindi con le applicazioni a cui non viene richiesto uno sforzo grafico particolare, insomma, viene lasciata una frequenza di refresh più bassa. E poi vedete, insomma, potete gestire il vostro display alla grande con la presenza anche dello schermo. Ambient, o se volete always on display che finalmente arriva anche eh, su oneplus qui vedete solo la gestione del tempo perché per i contenuti invece dell'always on display eh, dovete eh, entrare nel menu di personalizzazione avete tantissime possibilità di personalizzazione che passano anche ad esempio da quella di usare una vostra Bitmoji per cui c'è un eh, accordo tra Oneplus e Bitmoji per avere un always on display con la vostra immagine grafica ma anche con il canvas quindi con una soluzione che viene eh, creata utilizzando eh, come base una vostra fotografia. La batteria è un altro elemento importante perché è vero avete la capacità di 4.500 mAh ma avete soprattutto la capacità di ricaricare con un sistema da 65 W che pensate a 12 controlli termici dentro il caricatore, una ricarica che viene chiamata Twin Charge perché è come se arrivassero due flussi energetici su due pezzi della batteria che quindi si ricarica velocemente da 0 a 100 in 39 minuti caratteristiche del telefono sono molto interessanti grazie al processore Snapdragon 865 fino a 12 GB di RAM fino a 256 GB di memoria interna con lo standard 3.1 che legge la lettura, che rende la lettura dei contenuti e anche la scrittura molto più veloce, ovviamente la fluidità. Di questo smartphone è incredibile e, peraltro, è dotato di rete 5G, quindi, con la possibilità di sfruttare anche le nuove reti veloci fotocamera, sensore principale da 48 megapixel con stabilizzazione sia ottica che elettronica e poi c'è un sensore grandangolare con un'apertura di 123 gradi un sensore macro e anche un sensore monochrome che non serve per fare le foto in bianco e nero ma per catturare immagini e dettagli, informazioni in bianco e nero che poi vengono utilizzate per rielaborare le immagini devo dire con risultati più che buoni quindi 48 16, 5 e 2 megapixel rispettivamente per i quattro sensori posteriori, sul fronte invece cor bughetto c'è un sensore da 16 megapixel. È interessante vedere anche le impostazioni della fotocamera per un dettaglio in particolare, cioè la scena notturna, quella che permette adesso di scattare le foto anche con il grandangolo. E poi vado con i video per due ragioni, perché c'è la super stabilizzazione che potete utilizzare per avere immagini veramente fermissime e poi anche il video ritratto. Vediamo come funziona con la modalità ritratto eh, che permette di centrare il proprio soggetto e una volta che avete stabilito eh, dov'è il soggetto, tutto quello che sta intorno viene sfocato per aumentare ulteriormente la sensazione di profondità che vi viene data con questo tipo di eh, ripresa. Funziona eh, molto bene ed è facile tra l'altro da eh, attivare con OnePlus 8T. Potete fare i time lapse con tutti i sensori oggi disponibili, avete la disponibilità dello slow motion, la modalità eh, ritratto e poi anche la gestione pro per avere tutti i parametri eh, sotto controllo. Eh, video con 4K 60 frame al secondo e devo dire che il risultato è veramente eccellente. L'altra novità importante è che questo telefono si basa su eh, Android 11, quindi Oxygen OS 11. 11 che vedete ha una grafica leggermente diversa peraltro eh, utilizzata in modo tale cioè creata in modo tale che l'utilizzo con una mano eh, sia sempre utile no? vedete dove arriva questo eh, prodotto e è che si può raggiungere anche solo con eh, una mano la cura nella costruzione dell'interfaccia è stato uno dei dettagli eh, importanti vi faccio vedere una curiosità tra le tante che ci sono quella cioè dello Zen mode perché adesso questa modalità che vi permette di smettere di utilizzare il telefono può essere anche eh, fatta con amici potete infatti invitare vedete altre persone a partecipare al vostro momento di relax creando una stanza che nessuno provi mai a staccarmi dallo smartphone alla fine di tutto questo tempo che abbiamo dedicato a OnePlus 8T, quello che possiamo dire è che questo diventa uno dei best buy in assoluto della stagione. La versione base 599 euro, quella più carrozzata diciamo 699 euro e questo da solo con il processore 865 di Qualcomm, con il 5G, con tutte le dotazioni tecniche di questo smartphone ne fanno sicuramente un best buy. Certo, la fotocamera non è la migliore in assoluto perché rimane identica a OnePlus 8, però insomma per un prezzo così qualche compromesso lo si deve pur accettare. La domanda però è sempre quella, a voi piace?